Fedez resta X-Factor, il rapper giudice anche nel 2018. Fedez non lascia X-Factor, sarà giudice anche il prossimo anno. X-Factor si è appena concluso che già si pensa alla prossima edizione del talent show. E per il prossimo anno Sky può contare su due certezze. Il giudice Fedez e il conduttore Alessandro Cattilani. Il rapper è stato riconfermato nella giuria del programma nonostante le perplessità di qualche mese fa. Quando, nel corso di un'intervista, aveva dichiarato di voler mettere da parte per un po' il lavoro e dedicarsi alla fidanzata Chiara Ferragni e al figlio Leone in arrivo. Ma. Come confermato da Andrea Scrosati, esecutiva e vice-president di Sky con delega sull'informazione e l'intrattenimento, Federico resterà seduto sulla poltrona del popolare Forum. Per la gioia di tutti i telespettatori che, molto probabilmente, dovranno dire addio agli altri artisti, ovvero Manuel Agnelli, Levante e Mara Maionchi. Chi saranno i giurati della prossima edizione di X Factor?. Per LX Factor del prossimo anno è già confermata la presenza di Alessandro Cattelan e di Fedez mentre per gli altri giudici ancora non c'è nulla di deciso, stiamo riflettendo ha spiegato Scrosati in un'intervista concessa a Il Messaggero, dove ha fatto pure un bilancio del talent show. Intorno a X Factor c'era grande scetticismo, ma il pubblico ci ha sempre dato ragione. E adesso è un modello. E, quando l abbiamo preso, sei anni fa, c'era grande scetticismo proprio perché eravamo la prima PAI TV a scegliere un prodotto di quel genere. Il segreto del successo di X Factor su Sky. Qual è il segreto del successo di un programma come X Factor? Per Scrosati è chiaro, è legato proprio all'avere trasferito il programma su una PAI, dove il pubblico lo devi riconquistare ogni volta, rimotivandolo. Insomma. A Sky siamo strutturalmente portati a migliorarci sempre. Ma non è solo questo. C'è la scelta di rischiare costantemente con l'obiettivo di anticipare le tendenze culturali della società.